Carina, a 16 anni siamo andate alle risaie, a Villa Fontana e a Medicina, abbiamo riso, ci lavoravamo, si lavorava ma ci stava da dire, una volta non si lavorava sempre, solo quando ti toccava il turno, mi facevano fare a tutte, il turno di tre giorni e poi a casa cambiavano, cominciavamo alle otto, mezzogiorno, poi dalle due alle sei, zappavo. Roncavamo il frumento, tutti i braccianti. Mio padre invece faceva, seguiva gli alberi, come dire, sgantava. La canna, vrum, vrum, la fatica da mafia, quella lì era la canna, molto. mondo Prima ci tagliava, ci tagliava, cioè, qua era già grande, poi, che era già stata seminata. Ci tagliava col mu e poi dopo si faceva la grisa. Prima ci tagliava, ci tagliava, cioè, qua era già grande, poi, che era già stata seminata, ci tagliava col mul. No, non si e poi dopo si faceva la gris e poi dopo quando era secco nell'ora a 12 e mezzo un'ora andavamo a sbatterla così, proprio l'orario più brutto perché si aveva solo mangiato e poi dopo si sbatti, sbatti, sbatti, tutto che venivano via le foglie, poi dopo si, faceva, si tirava, si facevano le manelle, poi dopo dalle manelle si andava a macero, si metteva ci faceva un postone, ci faceva il postone poi dopo con i sassi e via tutto, andava giù, stava giù, poi stava giù 8-10 giorni, non mi ricordo i giorni bene, però stava giù, poi dopo tiravamo via, poi andavamo a tirarla su, dopo si stendeva in campagna, però mi piaceva perché Prendevano un bottiglione di marsala, si davano da bere, andavamo che eravamo... A <ride> caporale ti diceva, vai a fare quello, vai a fare quello, adesso andiamo a stenderla, andiamo a raccoglierla, andiamo a fare tutte quelle cose lì. Lavorare grano era più caldo, quando sì. si bieteva con, con, con il sacco, lo sobrinco, come si dice, la falce. Prima mano, poi dopo hanno imparato, facevamo solo i di fuori e poi c'era un motore con una macchina la teva tutti qui, la piaceva perché si era all'aperto, si parlava, si stava in compagnia, far... poi là era come una famiglia. Abitavamo a Formigine, poi da Formigine avevo quattro anni che sono venuta a abitare a San Giovanni, a Tivoli di San Giovanni, contadina. Ho cominciato a lavorare da bambina, quando andavo a scuola, quando venivo a casa che mio padre andava a prendere l'erba per andare da mangiare alle mucche io davanti alla mucca che tirava la mucca attaccava la mucca attaccata alla piroccia andare a prendere il fieno, l'erba che segava mio padre da dare da mangiare alle mucche da bambina così, poi dopo, piano piano ho cominciato ad andare i lavori più pesanti si zappava si seminava una volta non c'era la vigna come adesso c'era tutta una fila d'alberi L'uva era attaccata tutta sotto gli alberi, poi la tiravano con dei fili, era tutta un'altra cosa. Si vendemmiava con una scala, perché c'era anche in alto, ce n'era della bassa ce n'era in alto, così. Si portava a casa il grano e si metteva nel fienile, loro non erano mica come adesso che lo vanno a mettere là. Portavano prima il grano nel fienile e poi dopo veniva la macchina a battere tutto il grano nel cortile. C'era il padrone sempre lì, con i sacchi. Poi dopo si vedeva tanto per tanto, non so cosa, 30 contadini, contadino, il 70, non so cosa fosse. noi, eravamo contadini, eravamo sempre noi, la famiglia. Qualche volta si prendevano anche dagli operai. E poi quando segavano il fieno, dopo c'era da andare a, a girarlo perché si secasse, e poi dopo raccogliere tutto il fieno, poi caricarlo sul carro, portarlo a casa, poi buttarlo. Nel, nel fienile, per l'inverno, per dare da mangiare le mocche. Come le formiche, che d'estate raccolgono e di sera, così. C'erano i tedeschi, venivano a prendere il fieno, da dare a mangiare, che invece dei cavalli, anche loro. Tutti per casa, questi tedeschi. In casa si facevo, in cam, nei campi si faceva poco. Perché era rare, non si poteva, perché era pippo. Poi in campagna c'era il gran turco. Quando si raccoglieva prima si andavano a prendere via le cime da dare da mangiare le mucche, tutte le cime sopra del grano turco, e, da quando erano ancora fresche da dare da mangiare le mucche, e poi si raccoglieva il grano, poi si portavano il cortine, poi la notte, alla sera, si invitavano tutti gli amici a spanocchiare, mm. ad aprire, da aprire, a prendere via la panocchia dentro. Alla sera si faceva festa tutti gli amici, tutti i fidanzati, i filarini. Tutti là sopra quei mucchi di, di panocchie, poi così si prendeva, si apriva la panocchia si, da, da, dalla foglia, poi si prendeva via la panocchia, poi dentro i, i, i pagneroni. In agosto c'erano le barbabietole si prendevano via con un rampone, non si, ne era mica la macchina, con un rampone si lavavano così, poi si tagliava, si pulivano dalla foglia. E poi, dopo si portavano tutto, tutto un lavoro, c'era un lavoro, poi venivano a caricarle, e lì si buttavano sul camion. Dunque, dopo mi sono sposata, che avevo 18 anni, e credevo andare a star bene, non essere più contadina, invece, ho lavorato di più dopo sposata che contadina. Dopo andavo in campagna, ho lavorato fino a 32 anni in campagna. Andavo da un signore che andava a raccogliere il le barbabiette. le barbabiette volevano scompagnate anche, dopo seminate erano fitte, fitte, fitte, volevano scompagnate lasciarne uno, uno, uno così alla distanza, c'era una distanza, prima si passava con la zappa, si toglieva via, si faceva la, la, la, la distanza, si faceva. poi dopo si andava a scompagnare, che ce ne remava un, un gruppo di barbabiette, ce ne lasciava solo una dopo si andava a raccogliere la lena si facevano tutti i fassi si portava a casa dopo si bruciava nel, nel, nel, nel, nel fuoco poi andava anche a fare la foglia negli alberi, negli olmi facevamo le figlie degli olmi dove c'erano la vita faceva la, la foglia con una scala sopra l'albero tutta la foglia dentro un cesto una sacca da dare alle mucche negli occhi fritto facevo Prima la pesta del pane, poi ci metteva anche del grasso, che era duro. Poi facevo dei bei gnocchi con la padella sopra il fuoco, facevi gnocchi fritti, gramboni e quelli lì. Poi nella stalla, la domenica, giocavamo a tombola. C'era una to signora che abitava, andavamo a chiamare. Vieni, andiamo a giocare a tombola. Oh, dai vai, i numeri, tutti noi bambini che ci giocavamo a tombola. quei soldini, eh. C'erano le mucche. Io avevo addestrato da ragazzo perché li portavo ad andare a seminare, a tirare con le corde per seminare la macchina girava avanti e indietro. Noi tiravamo con quattro mucche per seminare, per tirare la macchina, non si andava in mezzo alla terra. E anche lì erano amanti delle mucche, li amavano, li conoscevano tutti, però non li rispondevano come persone e lì guidavo e tante volte mio zio stava là, io facevo il mio giro, arrivavano in fondo, staccavano, dalla macchina staccavano, la corda cadeva, le mucche si fermavano e io tornavo indietro. E dall'altra parte c'erano degli altri quattro che tiravano dall'altra parte. Era una cosa per me. E quando andavano a rare dopo, ecco questo qui, a rare con quattro, quattro, due buoi, perché dopo, dopo si, si presero i buoi, i buoi e le mucche. Avevamo, che mi chiamavano che si alzavano la notte, alla mattina, quando potevo qualche volta, mi chiamavano sempre mio zio, anche l'altro, mi chiamavano perché uno era la e uno gli dava le mucche. Ora, quello che erano i militari che erano a casa, mi chiamava io perché sapevo che potevo gli dare le mucche. Era un bambino, eh. E io andavo, io comandavo a voce. Il fondo bellissimo, la stalla bellissima, però era un terreno cioè un forte. Non terra dolce, terra friabile, terra di valle, era terra forte, dura, come a era, era, era una terra dura. Il grano, l'erba medica si seminava, tutto si seminava, la canape, il grano turco, eh, le bietole eh, e tutto. E poi del 1953 hanno disdetto il fondo e abbiamo preso un fondo qui in mezzo al sacrificio, qui dietro al sacrificio, era la valle una volta, c'era un teleno che era... Friabile, era, era stupendo, abbiamo stati tre anni solo che mio zio sparì. Mio fratello lo chiamarono i militari al canale di Sud, e rimasono e eravamo in 13 in famiglia, tre cugine si sposarono, c'eravamo in 13 e si era calata. parecchio, ora il fondo era dove andavamo, Ero, potevamo prendere la terra dove eravamo erano 60-70 60, 60 tornature, là ci, ci dava anche più di 100 se potevamo lavorare, ma non si poteva. I piselli. C'era un melonaio, cioè quelli che danno il di comere. Ci, e noi eravamo arrivati, ci consigliò di fare questo prodotto, i piselli. Mi dicevo, perché voi ci siete? Cominciamo, mi ricordo, anche io lavoravo, io facevo potavo, mia, mia zia faceva i solchi con nel terreno che una volta ci voleva il piccone, lì facevano un solco da seminare i piselli. Ci insegnò come doveva stare a distanza. Quando venne, ma quando non avete fatto? Abbiamo fatto 4-5 carriere, non mocci. Fu nel 1953 quando vennero tutta quella neve, non so se lei si ricorda di quelle oche, c'erano centinaia di oche in Azzalavalle, a Dononi, proprio delle oche, una centinaia erano, ed era tutto coperto. Sotto la neve li piselli, eh. e alla primavera vennero su che era una meraviglia, li imbroccarono tutti. Ciò che lo per andare a raccogliere, e c'erano rimasti in pochi. Allora tutti i mercanti volevano i piselli, e il gli ma Non raccogliete adesso che non fa peso, dovete aspettare, perché non, non sapeva neanche che prodotto fosse. Lui ci dava i consigli e noi rispettavamo quello che diceva. Dopo, mica solo Creuacore e San Giovanni venivano anche dopo da Modena, poi ho cominciato ad andare a lavorare in campagna in cooperativa, in cooperativa Marcello Malpighi e da lì è stato, io avevo già 17, 18 anni, è stato del 57, eh, ho smesso del 57 di, di lavorare anche lì, ho lavorato tre anni in campagna e andava in cooperativa, in cooperativa si faceva come in campagna, era tutto poi. Quando eravamo nei mesi da, da, della Metitrebbia, specialmente negli ultimi due anni, si andava fuori, perché ci avevamo preso un mucchio di terra anche fuori da dove eravamo, ne avevamo preso anche in cooperativa, altri terreni, tanti, che anche lì prendevamo un mucchio di donne a lavorare. E poi dopo smettemmo di lavorare in campagna che io dissi, che era in regola sempre, eh? quando sono andati in pensione volevano come quelli dell'industria, ero sotto collocamento, a all'inverno eh, andavamo a fare i fossi, a fare i fiumi, il tucrificio, io ero sempre allora, anche in inverno, con mio padre, eravamo sempre a lavorare, e poi ho, ho smesso che ho detto no, io in campagna non ci lavoro più, Presi la patente, se mi dicevano andai a Bologna e vai a Bologna, in macchina non sapevo neanche andarci. Andai a dare l'esame e dopo cominciai a avere, a avere la patente, Ora guidavo quella del, del fattore dove, dove ero, ma lì ho smesso presto di lavorare e poi dopo ho cominciato ad andare a lavorare a Bologna.